Mi chiama Matteo mi fa: Gabri, dobbiamo andare su a Reggio che ci sono due Lotus da provare. Io, mi è stato grande fan delle Lotus, ecco. <SILENCIO> devo, devo girare in pista, sì, però non mi hanno mai interessato particolarmente. Ora sono tornato a casa e ne voglio una. Che dici è così un po' più romantico, ti piace, è un po' più carino? Ma guarda, a me è piaciuta romantica, però gli manca quel tocco di rock mm. and roll. Mm. Ho capito, Mo' ci penso io. <ride> Oppure stai senza? Ci siete con tutto? Sì. bello sto posto come suonano voglio guidarle anch'io io quando ci salgo fa un bel callino qua dentro mi fa impazzire sto cambio così eh, è troppo bello poi non è solo bello è anche, anche il feeling è cambiato rispetto a quello vecchio proprio è corto, bello, secco non si pianta mai fammi sentire le prime due marce vai vai vai Istante. Mi piace? Eh? <ride> Olca oh, puttana Ma non è neanche il rischio sport. Mamma mia! Mio dio! Beh, vai, proprio. Da pista! Rabbiosa, rabbiosa, la pista! <ride> beh, è una cosa pazzesca! Ma poi come suona? Eh, è incredibile! Questo V6 qua è qualcosa di. non che sia brutto il rover, perché comunque il rover a me piace molto come rumore, per essere un 4 cilindri. pesa circa quasi 1100 kg, un pochino meno. Wow, Strepito strepitosa! Mm -hmm. Trovare di meglio è difficile. Trovare di meglio è, è difficilissimo, cioè spendendo queste cifre qua con 50 60 mila euro non trovi nulla di meglio è impossibile è impossibile effettivamente ho guidato una Lotus Exige Cup pochi giorni fa e confermo quello che dice Riccardo. Tra l'altro adesso proveremo anche le Elise che sono tutte auto con un rapporto peso-potenza strepitoso con 50-60 mila euro. Ma cosa ci compri che ti lascia questa sensazione di guida che ha queste caratteristiche? Voglio sapere la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate commentando qui sotto e andiamo avanti con la Lotus del pelle. Gambe tese, completamente, completamente. tese. Dio mio Quanto è duro il volante Eh non c'è servosterzo Non c'è servofreno Non c'è ABS Non c'è controllo di trazione c'è il cazzo Sento tutto Esatto oh, sei, sei seduto a terra dire, dire che sembra di guidare un gokart È troppo banale Il bello della Elise S1 Che ha un'impostazione Anche come schema di sospensioni E quant'altro Che la rende anche abbastanza tendente, cioè molto neutro nel suo comportamento, ma quando esageri più tendente al sovrasterzo che al sottosterzo, che non è una cosa così scontata nelle macchine a motore centrale, e invece questa la guidi in frenata, quando tu la guidi in frenata, che in tendenza la curva, acceleri un po', la, lei scivola, ma la riesci a far scivolare in quella maniera pulita che ti fa guadagnare il tema. <ride> Come senti la macchina di suo così stock è già divertentissima. È semplicemente c'è stato fatto un assetto perché diciamo era un po' il punto critico della Elise prima serie da originale. Basta, poi il cambio diciamo è stata messa una coppia conica più corta che è da usare in montagna è il massimo. Tanti dicono beh ma solo 120 cavalli, sì però è caro vino devi anche provare, cioè è una macchina che pesa 840 kg, senti tutto sotto il filo. È stupendo <ride> sei un grande tu puoi comprare solo questa. esatto! esatto. Solo diciamo che un appassionato una volta nella vita deve avere una, una light car comunque una light car ecco perché questa categoria viene definita light car ovvero macchine essenziali fatte solo per il gusto e il piacere del pro oh. questa precisamente è del 97 quindi una delle primissime serie uh, suona bene oh. suona, bene, oh, suona bene sei un grande perché ti sei comprato una macchina che tanti sì, Comprerebbero, è vero, è vero. per tanti sono... motivi fa oh, madonna è troppo bassa poi in città ok è vero però ti posso dire una cosa questa è una macchina per, per i veri appassionati, per appassionati. e poi Matte c'è da dire che insomma adesso l'Elise S1 stanno su delle quotazioni vicine ai 30.000 euro diciamo sono attorno a quel range lì io in effetti ragazzi non vedo ancora commenti qui sotto ti dico cosa comprerei io con 25-30 mila euro. Comprerei una BMW e 46M3. Sono innamorato di quella macchina lì. Però quella, per mantenerla, ragazzi, bollo, bollo, assicurazione, consuma un botto. Sai che dura? Vediamo cosa ne pensa il pelle. In quella cifra cosa compri che ti dia queste soddisfazioni, queste emozioni alla guida. Cioè devi andare su macchine veramente molto più blasonate, molto più costose e soprattutto molto più costose come mantenimento, perché qua ricordiamoci che la macchina, certificato di rilevanza storica, non paghi il bollo, hai 120 cavalli, quindi l'assicurazione, se vuoi fare l'assicurazione normale spendi veramente niente, consuma che ha dei consumi ridicoli, cioè. Quello che è impressionante è sì. quanto consumi poco Ti tipo... giuro, è una macchina è tipo 20 con un litro se ci vai tranquillo Ma che stai dicendo? Se ci tiri sarà una macchina da 14 no. Il Pelle ragazzi mi ha telefonato qualche mese fa e mi ha detto l'ho presa Come sempre, gli ti rompi i coglioni <ride> <ride> Ti chiamo sempre, alle 4 di notte E io sono venuto sì. fino a Reggio da Roma per farmi questa passeggiata sulle montagne E per mangiare l'erbazzone E per mangiare l'erbazzone <ride> che. Oh, madonna quanto è buono l'erbazzone oh, ragazzi Perché i tortellini? Questa stasera che mi eh, prepari? Aspetta, a Reggio si chiamano Cappelletti. Cappelletti? Sì, se... adesso abbiamo una diatriba anche su questo. Ah, guarda, più impressionante, la guine. La... Senti tutto. Senti tutto, senti tutto. Senti che bella il percorrenza te voglio già bene da, Come oggi, questa. da oggi te voglio ancora Pure di più, più. <ride> e se non mi comincia a parlare un po' il romanaccio eh, ti faccio fare un corso con un po' di amiche però, volentieri prima anche. sensazione prima impressione non voglio più scendere ce ne sono tante di auto che mi piacciono lo ammetto però io ho un debole pelle per quelle senza filtri non poteva mancare la tua prova Adesso sì. ti metti la mascherina Ah, eh, me l'ho scordato, ma aspetta sì. <ride> Me la ma tolgo, c'hai cioè, ragione Ma c'ho il tampone Ma vedi il foglio? Non ce l'ho a casa Adesso me lo fai vedere non Ce l'ho a casa, ma giuro ce l'avevo Giuro che se Lo metto nel video. No, sì. ragazzi, ma come fate a non seguire l'officina del Pilota? Dai, su, come si fa a non seguire? Eh, poi, ecco è così simpatico sto romanaccio qua, dai, io oh, mettete. Il, il like e iscrivetevi, dai, bisogna, Provo. bisogna, se lo merita. Il like è importante, ragazzi. Il like Mette, è importante. Mettete sto like a stellare. E poi aspetta, chissà che se ne aggiungiamo un po' di like, magari eh. andiamo anche in pista. Eh, 15.000 like la portiamo in pista. Eh. Te la faccio usare andiamo a fare guido, un, un confronto. io guido però. Vabbè, allora, per Dio ci mancherebbe. Mm. Siete ancora vivi? Ti stavo dicendo che se proprio dovessi spendere due soldi io mi farei una di queste. Certo la tua è un po' più rifinita. Eh beh, così bellissime così. auto. No, veramente sono, sono contento. Grazie dell'opportunità, grazie, grazie di avermi fatto fare un giro. Grazie a te. E... Grazie. speriamo che esca un bel video, ragazzi. Ah, voi speriamo, che ne dite? Eh? Uscirà? Speriamo un di bel video? Io. Voglio ringraziare, ovviamente il pelle che lo trovate da Ruote da Sogno, tutti mi lo conoscete, faccio, e sei già famoso, eh? Eh, famoso. Ricordati eh, di me un giorno. Io mi ricorderò di te. E ovviamente Riccardo che ha un canale YouTube devastante, bellissimo, eh, enorme. Bravo. Riccardo Fiaccadoris GoPro Pov che ovviamente. io mi vado sempre a vedere i tuoi video, cazzo! Sempre perché mi alla fine mi fomentano è... troppo! C è è un po' una droga! Bob. E quindi eh, chi segue Matteo Torrisi, ufficiale del pilota, seguite anche Riccardo Fiaccadoris GoPro Pov che c'ha un canale da paura di macchine. Adesso andiamo a lavare le macchine perché c'è un dito di sale sopra se no si sono sfruttati Ciao ragazzi! Ciao! Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Dov'è il foglio? <ride>